Sì, ma più, più le fate, più loro sono costretti a venirvi di dietro. Sì, sì, sì. No, ma guarda, per ora sono, sono impazziti. Quando gli abbiamo fatto il cartello in aula e poi le mani, no? Perché le mani non ci possono, infatti i commessi... Ah, così no, le mani non ve le possiamo tagliare! Eh? Noi siamo le mani 138 che sono impazziti. Ci sono impazziti, appena sospeso l'aula. Ma fisicamente, fisicamente a ce ne hanno dovuto dividere noi subito, una... non... no, no, noi facciamo sempre così quando ci so, sono le scene alziamo le mani mi per mi dire, mi perché non ci interessa violenza, non ci interessa niente. E ci sono i video. Coglioni! Stanno impazzendo, non sono abituati, no, no, ma su quello psicologicamente stiamo facendo un lavoro e sono. L'inoculazione dell'anticorpo è. Sì, sì. E, e, e, <ride> e l'anticorpo poi sta facendo come loro, non, non, non ci vuole più. No, no, inizia, inizia. Guarda, inizia. inizia. Se, se sì, si, sempre ci odiano, Quindi, giù, già, eh. se, se, se eh. mi, già se mi odi, se sei arrivata all'odio, che eh, sto funzionando. Il problema è mantenersi centrati, salvi. Che a volte, magari, la cosa buona è che abbiamo le due legislature che abbiamo questo stipendio ridotto. Che pigliamo i mezzi. Se qualcuno fa il furbetto, ci guardiamo male tra di noi. cioè il è stato costruito veramente bene cioè quei sette articoli del nostro statuto sì, sì, sono, sembrano diceva sono sette sono sette che sa quanti anni ci hanno messo per tirare fuori le parole giuste le virgole giuste, i punti giusti perché io più vado avanti più mi rendo conto che quel nostro statuto è la salvezza del Movimento sì, sì, 5 Stelle non è impegnativo al pochere uno vale uno significa tutto. ha tantissimo dentro quindi non ci si può fermare sulla parola e sono convinto, son convinto, che. ma non lo dico per dirlo, lo dico sinceramente, sono veramente convinto e poi il gruppo va sempre qui, meglio. meglio, ieri c'è stata una riunione per eleggere il vice, capogruppo sono usciti dei nomi di persone che non si vedono mai ma che lavorano tanto e torniamo al discorso della meritocrazia di prima e quelle sono cose, cioè cose bellissime, è uscito un Veneto, Federico D'Inca, non so se lo conoscete, no, forse non lo conoscete perché non si vede tanto, ma lui ha preparato una proposta di legge sugli appalti, sul project financing, il commissione bilancio, la anche, Si la parla del, del project financing che sta distruggendo la sanità. E, e noi abbiamo proprio la proposta di sul project financing, proprio nel settore sanità, tra le altre cose, e l'ha fatta Federico, quindi tutte queste persone che comunque lavorano tanto ma non si vedono... Erano i primi cinque, sì, sì, bello bellissima, bellissimo, bellissimo. Eh? quindi anche il gruppo, poi quindi sorrisi, andai a mangiare fuori, sì, sì, sì, sì, guarda perché non è 106 persone che hanno quella responsabilità e la pressione quindi c'è tutti dietro le, le, le le che stai azioni, facendo e che non le. fai ma lo stipendio e i soldi e poi ognuno con le proprie idee, questa cosa dell'alleanza no. del PD più i partiti che fanno Sei gioco contro di noi invece noi stiamo andando alla, al senato un pochettino più lentamente però sì, noi sì, stiamo sì, andando a... sì al senato Nicola stamattina abbiamo fatto il TG5SL sì. assieme aspetta, e... Aspetta, e... Oh, oh, e loro hanno un po' più di problemi però credo che perché loro riusciranno a eh, no. risolvere. E l'età pure, l'età, non hanno, avuto, hanno vissuto troppo quella politica. Noi un po' di meno, noi un po' di meno, è fatto. Io, io mio padre lo insulta arriva con la g arriva in piazza su marciapiede ah, è possibile c'è il parcheggio là davanti, là davanti mio padre mio padre poi fu da Movimento 5 stelle una persona aperta che t'hanno detto in casa quando è stato detto e... sono contenti o non un po'? no no sono contenti prima non erano contenti all'inizio perché comunque lavoravo nella mia azienda stavo tralasciando un pochettino le cose, quindi eh, si sì, ma sempre con queste cose, eh, tipo i banchetti, la mia ragazza... Quelli non, non portano sono... soldi, no. è, la, è la mentalità eh, quella, cioè, cioè è è mentalità quella. ora però sei capogruppo a camera, cazzo, eh. no. <ride> aspetta un attimo, eh, sì, sì, non, eh, è bello, ma è bello. Be questa sì, è la più riuscita che fai come capogruppo, come capogruppo, eh, cioè, eh, sei già capogruppo o no? Fuori sì, in piazza, cioè sì, con una ancora pubblica sì, la prima, da lunedì sono capogruppo. Da lunedì? No? Sì, Quindi, sì. La prima no, la bocca al lupo. Ti ha scattato anche al Senato, no? Ero eh. sospeso. Ero sospesso, oh. scusate, no, scusate. No, no, dopo di dare una mano a quei ragazzi, non volevo la è il, 30. il Senato è il 30, è il 30 eh. il piano piano stiamo cercando di unirsi, perché loro sono partiti eh, un, un, un, un giorno, mese, e non ora non non siamo usciti a 15 giorni e poi la prossima cercheremo di farla nella stessa, sai cos'è che io ora sto parlando con Nicola, quindi mi sto organizzando per eh sì, coniugare i lavori tra la e il Senato, poi arriverà o Paola o Barbara e quindi certo. dovrò di nuovo riniziare, invece dobbiamo avere per forza lo stesso eh. giorno. Anche su Camera e Senato dobbiamo iniziare anche a lavorare. Sì, con ecco. i bravi, questo, Perché questo sono, manca, sono sì. due Camere completamente diverse, eh, sì, palazzi sì, diversi, sì, sì, iniziative sì, sì. legislative diverse, però poi alla fine noi siamo un unico gruppo, non possiamo presentare due proposte di legge sul regno di cittadinanza diverse, quindi stiamo iniziando anche a coniugare. Occhio così, sì, che come la vedi la situazione di lavoro e la maggioranza. Tengono Non si può sapere. Non lo puoi sapere, non lo puoi sapere perché sono i su di... No, non te lo, non ti giuro, non lo non so. Non, non, non, si non si voglio vega. neanche pensarci, perché maniera. tanto per, perdo tempo, perché sono... Cioè, i reali, le reali motivazioni, non le sai. Cioè, a volte accadono delle cose che tu, come quando le grosse... Una Barclays Bank, no? Viene in Italia, ha preso i filiali e va sotto. Non cazzo Perché va sotto No, apposto, contenti, beni questo è andato bene Ma no, non vogliamo bene, se andate sotto tutte le filiali Perché da qualche parte guadagnavano e lì dovranno perdere Cioè ci sono politiche che tu non puoi sapere perché dovresti conoscere cioè, Dovresti essere dentro Dovresti essere dentro Quindi ti dico, è inutile che ci facciamo la testa Quando accadrà, accadrà eh, Ma non c'è un Comunque reale non ha interesse di nessuno non è, Tra l'altro è una cosa è che non ha interesse di nessuno Se cioè, non, non potrebbe essere nostro Perché ti dico certo. che io in questo momento sì. mi sento molto forte perché io vado in campagna elettorale, porto delle cose. Gli porto le carte, vi faccio vedere le cose, no, cosa cose che prima nella vecchia campagna elettorale no, potevo che... solo promettere. No, cioè, guarda, noi saliamo, là, noi arriviamo lì, abbiamo questo programma, lo portiamo avanti no, e io vi faccio vedere questa è la proposta depositata a tale data. L'emendamento che riguarda quella proposta che abbiamo fatto su questo decreto, cioè non c'è poi lo stipendio, non abbiamo restituito, la lavoriamo sempre tutte le serie. Poi, poi, eh, sono il governo <ride> tutte e due, ma, ma da, sempre. Bello, esatto, sempre. da sempre, esatto, ora poi in maniera palese, no? come, no, no. come mai Beppe vuole tenersi il porcello? Che no, è vero, no, no, lui ha no. detto ad, a, lui diceva meglio di continuare con l'etta e anche andare a buttare con il ah, silbo. Sì, sì, il, il, il, il senso <coughs> principale era voi volete fare furbe? Voi ora volete cambiare in un mese la legge elettorale no, no. perché vi siete resi conto che il Movimento 5 Stelle eh, con questa legge vincere. elettorale potrebbe vincere? Allora, guanto <ride> di sfida, andiamo ora subito alle elezioni. Noi abbiamo, noi abbiamo votato sì, sì, sì. la mozione Giachetti, questo ve lo posso sì, dire, sì, sì, la sapete? Sì, e basta dire sì, sì, questa. Cioè, noi abbiamo votato una mozione che prevedeva se non si riusciva a fare una nuova legge elettorale, che si andasse a nuove elezioni con il mattarellum e non quello sì. che a noi non piace nemmeno. Però, però è, un, è un problema anche di È stato detto che bisogna cominciare. Dieci minuti su questo del, è, è, è, sono delle, delle cose che ancora non sono chiare. Eh, sì, mi sto rendendo conto sì, che ancora non sono chiare. Bisogna, bisogna lavorare su, su una comunicazione precisa, più mirata. univoca sì. non, non ironica <ride> no, sì. sì. Anche su cento, però su 138 no? cioè, loro stanno violando la Costituzione perché non utilizzano ah, questo articolo, sì. ma se poi il presidente letta, se ne va a caorle o gli esponenti della maggioranza se ne vanno nei vari congressi ripresi da DG1 e DG2 e mentre parlano dicono eh, c'è qualche forza che non vuole le riforme costituzionali quindi fa passare il messaggio che la nostra protesta è perché non vogliamo le riforme. Ce l'abbiamo nel programma, abbiamo cinque riforme più costituzionali nel programma, di cosa stiamo parlando? Ma questa è la pura violazione della, della Costituzione. Eh, esatto, però questi questi, questo diventano messaggio diventano. Non, non è ancora... E hanno fatto i 40 saggi, cioè una cosa... No. 40, 42, 42, perché sono 40 più 42 presidenti <ride> di commissione. Pure le... È l'allucinazione dell'allucinazione, no, no, una, una follia! Sono, cioè, sono i vari sì. comitati <ride> contro l'articolo 138, ci cioè, ha pistoia il comitato Salviamo la Costituzione che fa parte della rete. Noi, come 5 Stelle, ci sono sì. io noi dentro noi sì. e facciamo parte. Certo. Cioè, no, ma ma parte. Anche ancora, ancora noi abbiamo battuto, sul centro della parte, sono venuti a darci delle come dicevo prima. È venuto un cittadino che fa il giudice che è dalla nostra parte ah, quello prima, sì. e mi ha tirato fuori. Non <ride> vi dico niente perché sì. se il. Non è Perché fattibile, è ottima, non sì, la, non, non però è la come è Però è ottima, ma una non ci avevamo pensato, non ci avevamo pensato. Infatti, cioè, la cosa bella del movimento sono quel. a favore del Movimento 5 Stelle, è bellissimo. Sì, vabbè, tutti i carabinieri. Tutti i poliziotti, tutti, una buonissima fetta di carabinieri e poliziotti sono dalla nostra parte e ci dicono, noi dobbiamo fare la scorta a quelli che dobbiamo arrestare, tu dimmi come faccio ad andare a lavorare. Cioè io devo fare la scorta a quello che dovrei arrestare.